perché ognuno di noi mette le ricchezze degli altri a disposizione in questo cazzo e in questo caso Dio. Dagli forte Papa Francesco. Ognuno di noi mette eh, le proprie ricchezze a disposizione in questo cazzo. è come dire? Voi le mie ricchezze accattate questo cazzo forte oh veramente chi, chi avrebbe arrivato a tanto boh però lo ripete più di una volta in questo cazzo in questo cazzo in questo caso vabbè però il discorso molto apostolico mi è piaciuto ognuno di noi deve mettere a disposizione dell'altro le ricchezze in questo cazzo dio eh, in questo cazzo di dio So che, che Freddy mi potrà capire, no? E ha, capi e ha capito anche il Papa. Beh, questo è stato un breve commentario del vostro Gian. Ognuno di noi metta le ricchezze a disposizione dell'altro in questo cazzo. Ciao, accattate Villo, volete le ricchezze? Te.